Buongiorno a tutti, è un piacere essere qui con voi. Per chi non ci conosce, noi siamo Rossella e Alberto. Buongiorno! E oggi faremo la lettura angelica valida per una settimana, a partire dal 31 eh, ottobre 2021 al 7 novembre 2021. Utilizzeremo tre mazzi di carte, ok? Eh, e sceglieremo tre carte da ogni singolo mazzo eh, prima, Ok, poi eh, mi farebbe veramente piacere per chi ci segue iscrivetevi al nostro canale così potete ricevere tutte le notifiche eh, dei video che noi pubblichiamo costantemente ogni settimana sia sulla lettura delle carte ma anche di eh, video di crescita personale e spirituale quindi iscrivetevi e eh, cliccate sulla campanellina così riceverete tutte le notifiche notifiche ok bene adesso iniziamo con la preghiera di protezione per chi non ci conosce io Alberto usiamo fare una preghiera eh, di protezione prima di leggere le carte che ci aiuta a connetterci con i nostri angeli con l'arcangelo Michele per ricevere guida e assistenza per creare uno spacio, spazio sacro armonico e protetto invoco la divina presenza di Dio onnipotente padre e madre i miei angeli custodi il mio sé superiore gli angeli custodi il sé superiore di Alberto, invoco gli angeli custodi e il sé superiore di tutte le anime che con tanto amore ci stanno seguendo, invoco a te Arcangelo Michele, invoco il Maestro Gesù Maria Regina Celeste e tutti gli angeli gli esseri di luce e di amore puro che in comunione di intenti con l'Arcangelo Michele ci stanno accompagnando in questa lettura angelica. Con amore vi chiedo di purificare la nostra energia, le nostre intenzioni, parole ed azioni e di tagliare tutte le corde tra noi e tutte le persone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 Ecco è uscita una carta, abbiamo il potere spirituale. Ecco, questa nel eh, cade a pennello in questo momento, in questo portale, perché comunque ricordiamoci che Halloween è un portale proprio perché nel periodo, diciamo, eh, veniva utilizzata questa data per eh, fare delle cerimonie, ok? Eh, fin dall'antichità, quindi assolutamente noi possiamo utilizzare questo portale a nostro favore anche per connetterci con gli angeli, per connetterci con, con il nostro sé superiore, per ricevere guida e assistenza. Il problema è risolto, benissimo, quindi insomma essendo più potenti, le energie essendo più forti, i risultati nel piano della materia arrivano anche con un certo riscontro più veloce, indipendenza, l'invito all'indipendenza e questo io credo sia una carta molto molto importante che ci riconduce alla carta del potere personale e spirituale, ora vediamo le carte dell'Arcangelo Michele, ne è caduta una, c'è bisogno di proteggersi, assolutamente l'invito alla protezione questo è un invito che viene fatto spesso dall'arcangelo michele alle volte ce ne dimentichiamo di proteggerci di pregare diamo per scontato e invece poi mh, ci rendiamo conto che è importante l'invito alla guarigione energetica e eh, questo è una carta potente siamo invitati a Lavorare con la nuova energia, con le energie di guarigione per guarire noi stessi o magari vogliamo imparare a guarire gli altri. Fidati delle tue sensazioni e rispettale. Bellissima anche questa carta. Ok, Opla, fa tutto il telecomandino. Abbiamo un altro mazzo di carte. Allora qua è uscita, ecco, praticamente il lavoro sta progredendo, siamo in una fase di evoluzione e di progressione in quello che abbiamo deciso di intraprendere nel lavoro che stiamo facendo, nei nostri progetti, eh, c'è un'altra parola per dire questo, work in progress, sì. Quando siamo, ehm, come lo definiresti tu, come lo tradurresti questa, questa carta? Mi viene progresso costante. Progresso costante. Magari non velocissimo, però inesorabile. Passo dopo passo. Allora, innocenza, mm. innocenza, questa è una carta rivolta alla, a voi stessi, ma anche a qualcuno per il quale avete fatto, posto le vostre domande. E credo che, era, che questa carta sia uscita anche, se non sbaglio, la settimana scorsa. Eh, eh, e non c'è niente di cui ti devi preoccupare, assolutamente, benissimo, molto rassicurante, abbiamo anche l'arcangelo Michele in questa carta, ora allora sceglieremo una, una carta da questo mazzo, va bene, un nuovo mazzo che abbiamo acquistato qui a Londra, parla delle, eh, come l'universo risponde, no? come l'amore divino risponde qui è questa che devo togliere gli ostacoli are... sono deviazioni sono deviazioni nella direzione giusta ecco questo è un messaggio potente eh, e credo che in particolar modo una, una cliente che eh, dovrebbe mh, comprendere il messaggio di questa carta e poi lo vedremo nello specifico allora eh, abbiamo parlato di potere spirituale, diciamo che più noi cresciamo spiritualmente, più noi ci dedichiamo alla crescita personale e spirituale eh, e più noi evolviamo. Ecco, diciamo che in questo momento il tuo potere personale e spirituale eh, sei più nel tuo potere, sei più centrata, sei più centrato, sei più radicata, sei più radicato, hai capito più o meno qual è la direzione da intraprendere, quindi cerca un attimino di ascoltare quello che la tua anima ti sta dicendo, tanto è vero che nelle carte dell'arco oggi farò una lettura un po' non lineare, l'arcangelo Michele ti dice anche di fidarti delle tue sensazioni e di rispettarle perché sei più nel tuo potere e quindi sei in grado di udire, di sentire, di percepire chiaramente cosa la tua anima ti sta chiedendo, rimani focalizzato e focalizzata nei tuoi obiettivi è molto molto importante, tutti quei problemini, anche la settimana scorsa ne abbiamo parlato eh, quegli ostacoli, quelle, eh, quei, quei muri insormontabili apparentemente in realtà eh, diciamo tutto si sta risolvendo nella tempistica divina quindi i problemi sono già risolti quindi esiti eh, favorevoli a vostro favore eh, andrà tutto bene molti di voi in questo momento stanno passando dei momenti difficili alcune persone potrebbero avere anche delle delle, come, come dire, delle incomprensioni con altre persone, perché non tutte le persone sono spirituali, non tutte le persone sono amorevoli e gentili, ci sono persone che amano mettere i bastoni tra le ruote a, ad altre persone e purtroppo alle volte attraiamo questo tipo di, questo tipo di relazioni sbagliate, non perché lo vogliamo, ma perché è capitato, ecco diciamo i problemi sono risolti, quindi andrà tutto a vostro favore, quindi sono delle le carte molto molto eh, positive questo non significa che non dobbiamo continuare a lavorare su noi stessi va bene e alcune relazioni dovrebbero essere più eh, più eh, consapevoli nel senso che quando si, mh, si vive in una relazione o di amicizia o di coppia eh, si tende alle volte a mh, creare codipendenza ecco l'arcangelo michele vi sta invitando a essere un pochino più autonomi più indipendenti a credere nei vostri valori a continuare eh, continuiamo a portare avanti i nostri principi eh, laddove vi trovate in disaccordo in disarmonia con altre persone non accusate non attaccate lasciate andare però prendiamo in mano il nostro potere personale e spirituale e andiamo avanti nella direzione che reputiamo essere più giusta per noi e per il nostro massimo bene quindi indipendenza nel modo di pensare nel modo di percepire ma anche indipendenza autonomia se voi avete voglia di fare una cosa e il vostro partner non ha voglia di, di fare quello che volete fare voi Fatelo lo stesso, per piacere siate autonomi e indipendenti, lo stesso vale nei rapporti eh, lavorativi, ok? Se il vostro progetto è valido e voi sentite che questo progetto eh, può darvi un risultato eccezionale, voi continuate a percorrere eh, quella via. Ricordatevi il ricercatore spirituale, il ricercatore eh, colui che continua a volere risposte laddove le altre persone mollano prima altre persone dicono ma chi te lo fa fare a studiare su internet chi te lo fa fare a trascorrere tutte queste ore a cercare le risposte alle volte le risposte arrivano arrivano perché voi volete raggiungere Quell'obiettivo, quel risultato, quindi indipendenza, autonomia, e continuate a percorrere questa direzione. Ripeto: l'Arcangelo Michele dice che le vostre sensazioni sono esatte, voi avrete successo in quello che state facendo, i problemi sono risolti, però c'è bisogno di proteggere i vostri progetti di proteggere la vostra energia vitale la vostra, il vostro corpo i vostri corpi sottili, i vostri progetti come ho detto prima quindi io vi invito, questo è un invito alla protezione psichica per chi mi segue da poco, io ho messo su youtube delle preghiere preghiera di protezione psichica giornaliera, processo di liberazione, preghiera di protezione della casa e degli ambienti, sono delle preghiere eccezionali, dettagli direttamente dall'Arcangelo Michele che veramente vi aiutano a, ad affrontare meglio la giornata e soprattutto a liberarvi da tutto ciò che è opposto all'amore e vi aiutano a ritrovare il vostro pieno potere personale e spirituale queste le trovate anche nel mio sito internet connessioneangeliche.com nelle risorse gratuite ok là dove è necessario gli angeli e l'arcangelo michele vi stanno invitando a fare un lavoro di protezione e di guarigione quindi affidatevi a un guaritore a un facilitatore della guarigione che abbia esperienza che utilizzi la protezione tanto è vero sono uscite due carte proteggi te stesso guarisci te stesso con l'energia quindi rivolgiamoci a un guaritore che Oh, che, che si protegge mentre fa questo lavoro, eh, assolutamente vorrei accennare eh, il fatto che noi insegneremo eh, metà novembre, a metà novembre, quindi metà del, del mese prossimo, faremo un webinar, un workshop, perché in realtà è un workshop, si lavorerà attivamente, dove imparerete a connettervi con le nuove frequenze di guarigione di luce. Se volete informazioni, eh, qua sotto c'è la locandina, potete leggere tutte le informazioni o potete contattarci, come abbiamo detto prima. E questo è un lavoro protetto, un lavoro sicuro, un lavoro con la nuova energia di guarigione, che può portare equilibrio a livello fisico, mentale, emozionale, spirituale, in tutti i livelli del vostro essere conosciuti e sconosciuti quindi voi potete lavorare su voi stessi o potete facilitare la guarigione nelle altre persone va bene quindi questo è un invito alla guarigione vostra personale ma anche un invito a iniziare un percorso di guarigione eh, per diventare voi stessi facilitatori della guarigione questa è una carta Potente c'è bisogno di questo non è un caso che alla fine di questa sessione noi faremo una guarigione a distanza ed è uscita la carta della guarigione fantastico è incredibile tutto è sincronico è perfetto eh, quindi questo è un lavoro un, che sta progredendo quindi i tuoi progetti piano piano si stanno eh, sviluppando va bene eh, assolutamente gli angeli stanno dicendo loro vedono il contributo che voi state portando nel portando nel mondo anche perché la maggior parte delle persone che si rivolgono agli angeli al 90% si tratta di operatori della luce, si tratta di... magari non sai di esserlo, però tu sei una persona che normalmente sa ascoltare gli altri, sei una persona che capisce gli altri, magari ti senti capito poco... Eh, da, tu dagli altri perché sei un essere un pochino più evoluto e magari le altre persone non comprendono la tua sensibilità questo è vero però gli angeli stanno dicendo che tutto quello che tu stai facendo con amore eh, da, cioè è come che voi immaginatevi come ci vedono gli angeli sulla terra no io mi piace immaginarlo così dall'alto in realtà non è proprio così però quando noi compiamo delle azioni amorevoli e gentili quando noi offriamo il servizio divino quando noi facciamo le cose con amore, noi iniziamo a, ad illuminarci, quindi a creare più luce e loro ci riconoscono attraverso questa, eh, questa luce che viene irradiata verso l'esterno, no? eh, e quindi loro riescono a vedere che il tuo lavoro, il tuo contributo che stai portando nel mondo è un contributo assolutamente valido. Ok, Poi assolutamente i tuoi progetti stanno, uh, tu st st st stai andando nella direzione giusta e i tuoi progetti piano piano avranno un, uh, una svolta positiva o dei risultati positivi, va bene? Comunque non arrabbiatevi, abbiamo parlato di indipendenza nelle relazioni, però comunque le persone che stanno al vostro fianco sono... O la persona che è al vostro fianco magari avete avuto delle incomprensioni momentanee, comunque una persona innocente, una persona amorevole, un'anima gentile, un'anima chiamata dal, dagli angeli, un'anima luminosa, ok? Eh, cercate di vedere il bambino interiore nell'altro, cercate di vedere la luce che c'è nelle altre eh, persone ok? alle volte si possono avere delle incomprensioni però eh, l'importante è saper comunicare saper perdonare andare oltre anche perché questa situazione è già risolta ok va bene eh, non c'è niente di cui ti devi preoccupare in questo momento ti senti un po agitato un po agitata sono capitate tante cose settimana scorsa soprattutto per alcuni operatori della luce ci sono, sono state delle turbulenze persone che hanno provato a ostacolarvi, alcune persone magari apparentemente hanno avuto eh, la, um, un insuccesso, una perdita, può essere anche un licenziamento come può essere eh, un progetto che non è andato a buon fine ma sapete che c'è, non c'è niente di cui vi dovete preoccupare perché poi è uscita questa carta meravigliosa che dice che alle volte gli ostacoli sono delle deviazioni per aiutarvi ad allinearvi in quella che è la direzione giusta, il percorso giusto per voi e per il vostro massimo bene. Ok? Bene Alberto, ora tocca a te. Eccoci qua, allora, beh, oggi sicuramente la lettura è un po' diversa, se non altro per il fatto che ci sono ben due mazzi nuovi, giustamente qui abbiamo colto l'occasione proprio per andare in un negozio come ce ne sono tanti di carte, cristalli e quant'altro, fra l'altro è molto bello vedere eh, molta gente proprio che entra nei negozi, mentre da noi c'è sempre quel giudizio, magari entra uno ogni tanto, le persone si fanno tanti problemi, invece qua proprio le persone sono molto Inter interessate a quest'ambito, cioè noi vediamo che quando ne parliamo veramente c'è la gente che si illumina, proprio non ci sono filtri nel senso mh, è una cosa naturale, no? Cioè noi probabilmente in Italia ci portiamo dietro ancora magari molti retaggi della chiesa, insomma non voglio, non voglio approfondire ma sono sicuro che ne usciremo. Detto questo anch'io cerco di andare un po' a salto, è un po' un puzzle diciamo così, quindi si va qua e là senza seguire l'ordine lineare. Allora, beh, e... sì mi viene quasi da partire dall'ultima carta e effettivamente gli ostacoli gli ostacoli sono delle deviazioni nella direzione giusta, in che senso? Cioè, prima di tutto bisognerebbe capire cos'è un ostacolo, perché naturalmente sicuramente ci saranno varie visioni, cioè può essere che magari uno prende l'autobus, eh, a un certo punto l'autista ti, ti dice mi fermo qui, c'è un problema, prendete un altro autobus, tu in quel momento la vedi come una rottura di scatole e magari invece ti porta a qualcos'altro cioè fatto un esempio così per dire cioè, che cos'è veramente l'ostacolo l'ostacolo nell'atletica leggera c'è la corsa ostacoli e... è un qualcosa che tu che magari sei abituato al controllo in realtà ti, ti fa staccare dalla mente ti porta in fiducia nel flusso quindi ostacolo è semplicemente un nome che può sembrare brutto che in realtà può essere semplicemente un'opportunità per vedere le cose in modo diverso, ecco, dal mio punto di vista. Potere spirituale, perché giustamente, eh, insomma, con questa luna, questa stella, come, come dice l'immagine, se tu fai lavoro su di te, vai a vedere anche le parti, magari non dico sporche, ma quelle meno illuminate, quelle che magari è scomodo andare a vedere, certi cassetti, certi ricordi, porti luce, trovi il tuo posto, recuperi il potere, facendo il lavoro anche di logo Sealing, con queste formule in poco tempo, eh, formule molto sciamaniche per certi versi, si va veramente a, a recuperare l'energia, senza porsi troppe domande, ma quando è successo? Ma perché ho avuto paura? Magari non è una cosa neanche tua, tu semplicemente fidati, ascoltati, affidati, e, e ritorni nel presente. Cioè questa è la cosa incredibile. Problema risolto, eh, ci sono le ali di farfalla. Noi in questi giorni sembra incredibile. Siamo in un appartamento. Siamo in una zona che non è bellissima, con tutto rispetto, perché è quasi una zona industriale caotica. Ci siamo trovati una farfalla in casa in questi giorni, una farfalla gialla. Che uno dice, ma da dove è uscita? Eh, se esce il, il fiore di loto dal fango, arriva anche la farfalla in zona industriale. Già la farfalla è un miracolo di per sé. Il fatto che sia arrivata qui è un autentico segno divino, voglio dire problema risolto cosa significa? anche qui problema un po' come ostacolo che cos'è il problema? è come quando fai matematica a scuola eh, Mario ha due mele, ne dà una a Pino eh, quante ne ha? cioè non è un problema um, oddio una cosa insormontabile semplicemente un quesito, una cosa che ti si presenta perché se no cos'è la vita? cos'è? non faccio niente tutto il giorno, mi mangio il gelato e vediamo cosa succede c'è anche il periodo di osservazione, ma c'è anche la sfida, il problem solving. Questa carta ti dice semplicemente che non ti devi, come dicono anche altre carte, che non ti devi neanche porre il problema, non pensarci perché proprio hai già risolto, è solo questione di tempo, no? Quindi va sereno, la farfalla indica trasformazione, no? Quindi tu in questo periodo sei in una trasformazione, no? Non tutti la comprenderanno, non devi dare spiegazioni, quello che conta è che alla fine di questo processo tu non sarai più la persona di prima ti guarderai indietro con gioia e dirai Mamma mia tempo fa mi sembrava che fosse tutto buio non vedevo l'uscita e adesso sono un'altra persona e ringrazio quei momenti perché altrimenti non mi sarei sforzato non avrei avuto un nuovo punto di vista non avrei preso quell'aereo non avrei chiamato quella persona non avrei troncato quel rapporto indipendenza perché naturalmente l'indipendenza è importante, non ultima quella economica, in un rapporto di coppia con gli amici, sul lavoro è molto importante avere la propria autonomia, le proprie idee, il proprio spazio. Altrimenti si creano meccanismi di codipendenza in cui uno va a delegare il proprio potere, eh, e non va bene, non va bene, perché non ci si prende la responsabilità della propria vita, si è troppo legati agli altri, si guarda troppo all'esterno, si è troppo legati a quello che fanno gli altri. Invece no, ciascuno, secondo un, un principio di libertà, di autodeterminazione, di libero arbitrio, ciascuno deve fare le proprie cose. Poi è chiaro che c'è sempre un'interrelazione, non siamo da soli, ci confrontiamo, però, viva Dio, ognuno deve avere la propria personalità, la propria identità, che non è ego. No, quello che sei tu, il cuore, il tuo percorso. Cioè, bisogna che, che ciascuno abbia la propria autonomia, prima o poi. Poi è chiaro che ci sono delle persone, magari, che per una serie di ragioni sono più, ma neanche deboli, semplicemente magari hanno fatto delle scelte diverse rispetto ad altri, allora magari sono un po' più vulnerabili, sono un po' più sottoposte a magari dover chiedere, ma non c'è nulla di male, ciascuno ciascuno fa il proprio percorso sacro e non, non c'è giudizio in questo, assolutamente. L'importante è che comunque ciascuno, ciascuno sia nel proprio, insomma. Questa è la, cosa, è la cosa più importante, perché poi alla fine ognuno fa, fa i conti con se stesso e quindi, quindi è molto importante poi, prima o poi, cercare un attimino di, di, di pensare a se stessi, no? perché questo, questo poi ti porta veramente ad essere sincero e completo anche con gli altri protezione non ultima fondamentale sempre prima di una lettura di carte quando ci si sveglia prima di andare a dormire dopo aver fatto un incontro magari un po' turbolento delle volte si vanno ad assorbire delle energie che non vanno bene quindi la protezione sicuramente è sempre fondamentale lavoro mm. di guarigione energetica su se stessi piuttosto che con noi piuttosto che un pranoterapeuta, insomma ognuno fa, certo. fa quello che ritiene, se uno non ha mai approcciato queste cose, io mi ricordo per esempio una delle prime volte quando sono nato dalla mia pranoterapeuta, che per me è un po' come una mamma, e poi insomma, l'ho, tra virgolette, abbandonata perché sono passato ad altre cose, fidati dei tuoi sentimenti e rispettali, perché naturalmente anche qui, come si diceva prima, è... Ci deve essere fiducia, non controllo, non giudizio nei confronti delle proprie emozioni e rispetto di conseguenza, rispetto nei propri confronti e nei confronti degli altri. Perché è quello che siamo noi, è quello che sono gli altri, quindi quello che uno dice, quello che uno pensa, come uno si veste, quello che uno fa non va giudicato, ognuno ha il proprio percorso. L'importante è essere onesti, l'importante è essere sinceri, perché delle volte magari uno fa delle cose, magari inconsciamente, o magari è stato ferito, non ci ha lavorato su, e allora magari dice delle cose che magari... Cioè possono essere anche vere, ma magari non sono dette contatto, oppure invece al lato opposto dice delle cose per sedurre, per persuadere, per avere l'approvazione. Invece cerchiamo, quando facciamo delle cose, quando diciamo delle cose, di essere obiettivi. Cioè, è normale che ci sarà sempre un grado di soggettività, che anche qui non è ego, è quello che sei tu, però cerchiamo comunque di non, è, non essere troppo nell'identità, nella personalità, ma di, di trovare sempre comunque un punto di equilibrio, se, se possibile, soprattutto nelle relazioni umane. C'è comunque un progresso costante, cioè gli angeli ci tengono a comunicare che eh, il tuo contributo è molto valido e che anche se ti sembra in alcuni giorni di essere in difficoltà di non avere le idee, fai anche solo una cosa ma falla, piuttosto di fare un giorno dieci cose, che vai in burnout e il giorno dopo non fai nulla, fai poco tutti i giorni perché è molto prezioso. Oggi, oggi concentrati su oggi. Domani è un altro giorno. Oggi vivi oggi tra virgolette come se fosse l'ultimo giorno. Quindi cosa faresti se fra un'ora non ci fossi più? Questo ti radica molto, ti aiuta molto ad essere produttivo, concentrato nel presente. No? Innocenza perché giustamente gli errori li facciamo tutti, non siamo perfetti, i fallimenti ci sono, i rimpianti ci sono, lavoro di pulizia continuo, comunque si parte dal presupposto opposto rispetto al peccato originale, che è quello dell'innocenza originale, cioè tu sei creato da Dio, tornerai a Dio, sei una cellula di Dio e sei perfetto così come sei, sei innocente, non hai colpe, senso di colpa è una cosa, è una zavorra che va tolta con, con il lavoro di perdono, poi certo, si possono essere compiute delle azioni magari a qualche livello un po', come dire, non, non proprio esemplari, non proprio luminose. Facciamo il lavoro di pulizia. Il passato si, cioè non si può cambiare, il passato il futuro Facciamo sì. Facciamo Facciamo continuamente il lavoro. Invece magari, perché delle volte uno magari è sensibile, allora si ferma un attimo sull'errore compiuto, magari sulla parola sbagliata, Lavoraci su, cioè si può ripristinare qualsiasi rapporto. Si può chiarire, eh, voglio dire, ci si può pentire di, di una cosa. L'importante è essere consapevoli, appunto, che, che siamo innocenti. Certo. E, ultima carta: non c'è nulla di cui preoccuparsi, anche qui, focus sul fatto di essere al sicuro tutto è in controllo, non nel senso controllo, voglio controllare le cose, voglio essere Dio in terra, ci sono delle cose che fai tu, delle cose a cui pensa Dio. Però c'è un flusso, la preoccupazione, il fatto di occuparsi prima di una cosa, un conto è pianificare, un conto è, so, vado a letto oppure mi sveglio la mattina e ho in mente cosa potrei fare oggi, anticipo, faccio da da da, da pioniere di una cosa, un conto invece è preoccuparsi e mettere potenziale superfluo, su di sé o peggio ancora sugli altri, come fanno magari certi genitori che sono iperprotettivi, ah se vai lì, ah oh, sono preoccupato per te, non stai trovando la tua strada, eh, ognuno ha i propri tempi ragazzi, siamo tutti uguali, e il mondo 50 anni fa non è come quello di adesso, per fortuna adesso abbiamo altri strumenti, il mondo ci sta obbligando anche con questa situazione a trovare nuove modalità, questa è la vita, cambiamento, adattamento, il più forte non è l'incredibile Hulk, è quello che sa ascoltare, che sa percepire, che si confronta con le persone, che capisce di cosa c'è bisogno, che dà valore aggiunto, ma con grande umiltà, senza ego, senza aspettative, senza cercare subito il denaro, il risultato immediato, la strada più facile, anche qui tornando al discorso no, dell'ostacolo, del problema, cioè abituiamoci a vedere le cose per come sono cioè la scorciatoia allora non c'è nulla di male se uno magari mh, trova delle modalità magari più veloci rispetto ad un altro un conto invece è cercare costantemente o per pigrizia invece un qualcosa che ti dia la soddisfazione immediata no? uh -huh. quello, quello significa invece scappare dalle cose cioè alla fine la cosa che ti dà più soddisfazione è la cosa che che dà risultati, come dice anche la carta, progresso costante con, con calma, dopo un po', affidandoti, eh, pian pianino conoscendo persone, delegando e soprattutto facendo il lavoro, tra virgolette, sporco, ripeto, cioè entrando nel cuore, andando dove tanti non hanno il coraggio di andare, focalizzandosi. Perché se tu hai il coraggio di aprire nuove strade, di fare cose diverse, questa cosa... Magari inizialmente ti porterà a sentirti solo, scoraggiato, invece dopo la luce si apre sempre di più, ripeto, trovi persone, ti vengono idee, quindi non, non abbiate paura, non abbiate paura di intraprendere nuove strade. Assolutamente, assolutamente. Bene, anime meravigliose, oggi abbiamo concluso la nostra lettura angelica, volevamo ricordarvi... Anche se siamo a Londra, lavoriamo a distanza e quindi facciamo le nostre sessioni di letture angeliche con l'utilizzo delle carte o come connessione diretta, facilitiamo la guarigione negli altri con le nuove frequenze di luce eh, e facciamo logo sealing, ossia il coaching, è un lavoro di coaching eh, che vi aiuterà a eliminare tutte le paure, sistemi di credenze, i blocchi, eh, i traumi del passato, liberarsi da tutto ciò che vi sta impedendo di stare bene, di essere felici, di essere in armonia, oltretutto è uno strumento molto potente anche per aiutarvi a manifestare eh, i vostri sogni obiettivi, un lavoro di, eh, di, mh, che si basa sul potere della, paro della parola, sul potere delle affermazioni, sul potere di eh, veramente eh, trascendere tutto ciò che vi sta bloccando, che vi sta impedendo di essere nel vostro pieno. Potere, ok, eh, volevo anche ricordarvi che eh, cioè, eh, è sempre: avete la possibilità di imparare a connettervi con i vostri angeli, noi facciamo i webinar ogni due mesi, eh, ok, adesso. Eh, novembre abbiamo il webinar di guarigione con le nuove frequenze di luce con l'arcangelo michele eh, poi gennaio avremo quello di connessioni angeliche e poi ogni due mesi non ne faremo uno di guarigione e l'altro di connessioni angeliche però abbiamo anche il corso online per chi volesse imparare a connettersi con gli angeli il corso online è scaricabile eh, c'è tutto il materiale che vi serve eh, per imparare a connettervi con gli angeli, quindi sono circa 7-8 lezioni. Eh, ci sono tutte le meditazioni, le preghiere, tutto quello che vi serve per stabilire una connessione con gli angeli in maniera sicura in maniera protetta radicando la vostra energia e sentendovi nel vostro potere nel senso che siete dentro di voi e non dovete uscire là fuori eh, a cercare gli angeli perché gli angeli rispondono al vostro sacro cuore naturalmente in base alle vostre capacità, ai vostri canali più sviluppati che possa essere la chiaroveggenza, la chiarosenzienza, la chiarudienza eh, riceverete i messaggi eh, e verrà, gli angeli sanno comu come comunicare con voi sanno come eh, sanno utilizzare il canale più giusto per raggiungervi ok eh, io direi di mm, se avete intenzione eh, di fare il corso online o di partecipare al webinar o di fare delle sessioni con noi, non esitate a contattarci, non, non mettetevi, non abbiate paura, non abbiate timore, non vergognatevi, eh, lasciate un messaggio Whatsapp, scriveteci o contattarci con un messaggio vocale. A noi fa veramente piacere, ok? Noi vi salutiamo e ci sentiamo la settimana prossima. Ciao, ciao. Un bacione, ciao ciao!